Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, Portable QRP. Uh, Italy 2 station uh, QRP, I think. You are very weak, but I can try. Uh, can you repeat it? Thank you, my friend. Italy, Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra. Italy, Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, QSL. Italy, Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra. I repeat, Italy, Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra. Victor, Quebec, Sierra, Quesal. Uh, okay, I think I've got you. Uh, the Italy, Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra. Roger, Roger, Roger, Roger, your report is 5758. 5758, my name is Alessandro, back to you. si era a 6 col qua in provincia modulazione ottima avanti Sergio -9 x 9 XDJ prego <ride> Sì, ok, Alessandro, ciao, buonasera, 5658, 5658 qui in Sicilia, il nome è Sergio, trasmettono eh, la città di Catania, te cambio. Roger, ti ringrazio. Sergio, Italia Tango 9 X-Ray Delta Juliet. Eh, confermo sia a te che al tuo collega 5-9 ⁇ 5-9 ⁇ reali. Apparato FTO 817 17 5W e antenna di Polo, eh, configurazione portatile di Polo V invertita qua sulle colline del, dell'Appennino Parmense. Eh, Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra per il collega della zona 6 che completami il call, scusami che la penna non scriveva. Grazie. Sì, ok, ci sono degli sbatteri dalle frequenze adiacenti. Allora, il mio nominativo, Alessandro, Italia, Uniform 6, Queen Lima Juliet, Antonio dalla provincia di Pesaro, da Urbania. Eh, L'altro passaggio che hai fatto, Sergio, 925. Sul versante del Monte Molinatico, eh, versante settentrionale, eh, provincia di Parma, locator Giuliette November 44 Victor Lima. QSL, perfetto, per Giuliette 44 Victor Lima, ti passo il locatore mio, Giuliette 65, Comun Livorno 65, Charlie Lima. Eh, la potenza sono 5 watt. Che Roger Roger, eh, solo 5 watt, 5 watt, massima potenza dell'apparato. A ah, nome operatore, scusami, mi sono dimenticato, nome operatore Alessandro, QSL. Beh, Roger, complimenti, qui ecco, Italia Zulu 4, Victor Quebec Serra riprendendo, sei passato dal 5-9 al 5-9, eh, veramente complimenti, l'antenna va molto bene, a te il cambio Italia Whisky 3. Sì, sì, sto adoperando un'antenna con, diciamo, con, eh, con discesa ad alta e, eh, è un dipolo molto più lungo del solito, non uso cavo con... La potenza da 100 watt allo a 5 watt, è la tua stessa potenza, eh, vedi te la differenza, ecco se c'è differenza ci deve essere per forza, ma comunque, tanto per essere nel QRP per il QRP, a te Alessandro cambio. Roger, Roger, no, no, arrivi ottimamente. Guarda, poi ti mando il link del video, eh, ti mando il link del video del QSO che sto riprendendo proprio l'apparato, te ne rendi perfettamente conto. Arrivi molto, molto bene. Eh, nuovamente complimenti per l'antenna. Nella giornata internazionale della radio è una bella prova. A te il cambio.